Ciao, sono Angelo di Keros Comunicazione e oggi ti parlerò della SEO. Cosa significa SEO? SEO innanzitutto è l'acronimo inglese di Search Engine Optimization, ovvero ottimizzazione per i motori di ricerca. Sta ad indicare tutto quell'insieme di strategie, di tecniche, di attività che hanno come fine ultimo il miglior posizionamento di un dato sito web nei risultati di ricerca di Google. Perché ti parlo di Google? Non so se lo sai, ma ad oggi Google rappresenta il motore di ricerca utilizzato da almeno il 98% delle persone sul web. Le persone sul web sono alla ricerca di risposte, quindi nella barra di ricerca inseriscono una domanda e come risposta avranno un elenco di siti web. Ecco qui che l'attività SEO è di fondamentale importanza perché garantisce che il tuo sito web sia posizionato al meglio su Google. L'attività SEO è strettamente correlata alla keyword research, ovvero alla ricerca delle parole chiave. Noi siamo un sito di una serra, e vogliamo essere posizionati su Google per la parola chiave siepi d'ornamento. Oppure siamo un sito che vende integratori e vogliamo essere posizionati per la parola chiave il più integratore multivitaminico. O ancora siamo un sito che vende tende solari e vogliamo essere posizionati per la parola chiave tende solari e detrazione fiscale. Quindi quello che dobbiamo fare è cercare di lavorare su queste parole chiave per ottenere il risultato che noi cerchiamo. L'attività SEO possiamo dire che ha due facce. Una è la faccia on-site, ovvero quel che accade all'interno del sito. L'altra invece è la parte off-site, ovvero quel che accade fuori dal sito. Per quanto riguarda l'attività on-site, qui parliamo della struttura del codice, della velocità del sito, dell'avere un buon hosting, di avere un sito che è costantemente aggiornato, un sito inoltre che sia ben organizzato, quindi che abbia una sezione magari blog, una sezione news, ma soprattutto un sito che abbia dei contenuti validi e utili per l'utente. Per quanto riguarda invece l'altra faccia, la faccia off-site, quindi quel che accade fuori dal sito, qui parliamo sostanzialmente di link building, quindi dei siti che linkano al nostro sito, oppure attività di guest posting, ovvero un sito che ospita un nostro articolo al suo interno e che a sua volta ci linkerà. Quali sono i benefici della SEO? Prima cosa, potrai aumentare il traffico dei visitatori al tuo sito web. In secondo luogo, potrai aumentare la possibilità di acquisire nuovi clienti. E terzo, potrai avere la possibilità di vendere. Quindi, oltre ad avere un bel sito web, la cosa fondamentale è che ci si lavori in ottica SEO, per far sì che questo sito sia visibile. Se ti è piaciuto questo video, lasciaci un like e condividilo. Se vuoi continuare a seguirci, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Ciao e alla prossima!